Ben trovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore e dunque andiamo intanto a vedere i numeri per interagire nel corso di questa nostra trasmissione rendervi chiaramente partecipi 011 06 00 774 numero per le chiamate 348 80 42 54, il numero per sms e whatsapp e andiamo anche a presentare l'ospite di questa puntata il dottor Alberto Carpegna medico dentista buongiorno dottore Buongiorno, buongiorno a tutti da casa Dunque, denti fissi o dentieri, allora intanto, eh, quali problemi può portare una, una dentiera? Allora, le dentiere eh, per loro natura, essendo delle protesi immobili, la maggior parte dei problemi sono causati dal loro movimento. Dobbiamo oltretutto dividere l'arcata superiore dall'arcata inferiore, perché mentre l'arcata superiore tutto sommato ci permette di avere una discreta stabilità della protesi, quindi la protesi in realtà rimane abbastanza ferma grazie all'appoggio che ha su tutta la superficie del palato, inferiormente la, la quantità di appoggio è molto molto molto ridotta, più o meno un decimo, e quindi inferiormente abbiamo dei grossissimi problemi di movimento che determinano ovviamente dei problemi durante sia la fonazione, quindi durante il parlare, sia durante la masticazione. Quindi mentre sotto è un problema essenzialmente di stabilità, nel senso che la protesi muove e dà fastidio sia mangiando sia parlando, superiormente in realtà la maggior parte dei problemi sono invece collegati all'ingombro, perché da un lato è vero che ha più appoggio sul palato per poter stare ferma, dall'altro lato sul palato sono presenti dei recettori, quelli che in realtà salvano la vita ai bambini da piccoli, che sono i riflessi del vomito, che in alcuni pazienti sono ancora sviluppati e sono ancora presenti nell'età adulta e che quindi creano l'impossibilità di portare questa protesi perché quando va a schiacciare sul palato eh, stimola questi recettori nervosi e il paziente sente questo, questo riflesso automatico e quindi non, non, non riesce a portarla. Quindi si parla proprio di problematiche diverse se si sta parlando di un'arcata inferiore, cioè di una mandibola, piuttosto che di un'arcata superiore di una mascella. Ok, eh, invece la... Uh... Con i denti fissi, eh, quali sono le, le, le differenze e cosa, cosa si va insomma, a, migliorare. A, a migliorare? Allora, teniamo conto di una cosa. A livello di masticazione, con una protesi mobile si riesce a mangiare dal 5 al 7% delle proprie capacità, eh, rispetto al 100% che uno avrebbe ovviamente con, eh, con i propri denti. Ancorando le, le classiche dentiere anche con solo due piccoli impianti, che attraverso delle palline li tengono fermi, riusciamo a recuperare una capacità masticatoria che si aggira intorno al 40-45%. Quindi riusciamo in pratica a riacquistare quasi la metà della capacità masticatoria. Se poi andiamo ad aggiungere altri due impianti e quindi a rendere la protesi da mobile a fissa, riusciamo a tornare al 95% della capacità originaria. Quindi in realtà attraverso l'uso degli impianti noi possiamo riacquistare in toto la nostra funzionalità che avevamo eh, nei, negli anni precedenti e quindi praticamente tornare indietro dal, dal punto di vista dentale di una trentina d'anni e di riavere i denti come uno li aveva a 18, 20, 25 anni e quindi eh, sarà in grado di fare tutto quello che, eh, che, che vorrà. In secondo luogo, le protesi mobili, uno dei grossi problemi che causano è il dolore causato dalla frizione durante i movimenti creati da queste protesi quindi in alcuni punti della nostra bocca si creeranno dei tagli che necessiteranno di giorni per, per poter andare a guarire e nel frattempo il paziente avrà un dolore molto acuto ogni qualvolta andrà a premere sulla protesi mangiando parlando e quindi sarà impossibilitato a compiere nel migliore dei modi o in tranquillità comunque queste due azioni che sono parte della quotidianità di tutte le persone. Ecco, quando lei parla di denti fissi, cosa intende? C'è alla base, quindi a monte diciamo, un, un impianto? Ci sono più impianti? Allora, qualora il paziente appunto non avesse più denti, eh, l'unica alternativa per avere una protesi fissa è ancorarla agli impianti, che altro non sono che delle radici artificiali che noi andiamo a inserire nell'osso ogni qualvolta non ci siano più denti o radici sane nel paziente da poter, da poter utilizzare. La tecnica eh, più utilizzata, che è stata inventata oltre 27 anni fa in Portogallo dal dottor Malò, prevede l'utilizzo di quattro soli impianti che sono in grado di ripristinare un'arcata intera. Questi quattro impianti permettono di avere su ogni arcata 12 denti, quindi fino al molare da ogni lato, e permettere una masticazione efficiente e un'estetica assolutamente ottimale per qualunque persona. Questa tecnica è stata veramente un, un punto di svolta nella professione odontoiatrica, perché da un lato ha risolto molti problemi a, a, per quanto riguarda la mancanza di osso, quindi è una tecnica utilizzabile anche in pazienti con poco osso, e oltretutto è una tecnica che permette di utilizzare gli impianti lo stesso giorno in cui vengono posizionati per bloccare già una protesi fissa, quindi il paziente nello stesso giorno gli vengono inseriti gli impianti e posizionata una protesi fissa sulla quale potrà tranquillamente tornare a casa addirittura la sera stessa e mangiarci. Poi tendenzialmente i pazienti sono, hanno un pochettino paura, non ci credono tanto e quindi per di sotto 7-10 giorni, Uh, sono molto cauti, molto titubanti nell'andare a masticare, mangiano sempre cose molto morbide come ovviamente li consigliamo e poi dopo 7-10 giorni vedono che in realtà il tutto funziona, nonostante appunto siano 27 anni che questa tecnica viene utilizzata col 98% di successo, che è una percentuale in medicina stratosferica, ci sono pochissimi interventi chirurgici che vantino una percentuale di successo così alta, quindi anche dal punto di vista del paziente è una è una procedura alla quale si può affidare con la massima serenità e con la massima tranquillità. Ecco, questo dei quattro impianti è la, è la soluzione ottimale. Mi spiego meglio. Uh, ho visto prima la regia con, uh, che ha fatto vedere una foto con solo due impianti. Ogni tanto, uh, navigando su internet, si, si parla anche di all on -six, quindi di, di sei impianti mi chiedevo se il sei è meglio di quattro o quattro è l'ottimale e il sei è solo per rafforzare o insomma quali sono le differenze tra i vari impianti? Allora per quanto riguarda i due impianti di cui parlavamo prima e di cui vediamo la foto ecco adesso, uno. sono due impianti che ci permettono di stabilizzare, rendere più fissa una protesi mobile, quindi i due impianti servono nel caso di protesi mobile, ah, non okay. possiamo fare quindi protesi non è fissa. fissa. Esatto. Finisco, sentiamo la... Allora, allora, facciamo una cosa. Sentiamo il nostro telespettatore e poi casomai continuiamo. Sì. Pronto? Pronto? Non ci crede neanche il nostro telespettatore di aver trovato la linea. Pronto? Io provo ancora una volta, mi dicono che c'è qualcuno. Pronto? Niente, va bene. Allora, 011-06-00774 per le telefonate, 348-8040-254 per sms e whatsapp, noi continuiamo, dicevamo, quindi eh, quella con due impianti non si può proprio definire una, insomma, una, una protesi fissa? No, è una protesi assolutamente mobile che quindi va rimossa ogni qualvolta un paziente mangi qualcosa perché deve lavare sia la protesi sia le due palline che spuntano dalla gengiva e permette semplicemente... Ma con un effetto veramente straordinario di rendere più stabile una protesi mobile, il che vuol dire che non si stacca e non si solleva né durante la masticazione né durante la, uh, la, la fonazione, quindi durante la, il, il normale parlare. Questo ci permette di passare da un 5-7% di capacità masticatoria a un 40-45, quindi di moltiplicare per 4 per 5 la capacità masticatoria. Sentiamo via il telefono, ogni tanto la interrompo, dottor Carpegna. Pronto? Buongiorno? Eccoci Molto. qua, buongiorno, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Enrico. Allora, volevo... Da... So, Nuzzi, volevo soltanto chiedere un'informazione. Sì, eh, da dove chiama, mi scusi, Enrico? Piemo... Da Alessandria. Da Alessandria, allora Enrico, faccia la domanda. Buongiorno. Eh, per quanto riguarda la, la protesi superiore, visto che ho problemi di, uh, come diceva lei, di non riesco a tenerla in bocca praticamente, o continui con atti di vomito. Uh, C'è possibilità appunto di metterla fissa? Buongiorno, allora la, la possibilità dipende dalla quantità di osso che è ancora presente nella sua arcata superiore. Questo dipende in parte da come sono state fatte le estrazioni in parte da come era già il suo osso eh, nel momento in cui è essenzialmente è nato e dall'altra dal tempo in cui lei ha portato la protesi mobile, perché uno degli effetti negativi che ha la protesi mobile è che consuma l'osso sottostante, quindi col tempo rende anche più difficoltoso l'eventuale possibilità di mettere degli impianti. L'unico modo che ha per poter sapere con sicurezza se possono essere fatti degli impianti e fare un esame radiologico chiamato TAC, che è un esame tridimensionale, che ci permette di appurare con una precisione millimetrica la quantità di osso presente ancora nella sua bocca per valutare se è sufficiente per posizionare questi, questi quattro impianti. C'è ancora? Ah, Prego, ci mancherebbe. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore, noi proseguiamo con il nostro discorso, poi mi, mi veniva una curiosità su questo quest argomento che ha insomma, sviscerato il nostro telespettatore. Comunque, allora, per quanto dicevamo, riguarda il numero di impianti, allora, inizialmente questi lavori, cioè per dover rifare un'arcata, si inserivano anche 10-12 impianti. Yeah. Questo ovviamente cosa comportava? Innanzitutto tempi chirurgici più lunghi in secondo luogo un dolore e un fastidio post operatorio molto maggiore perché in, in, invece che dover fare solo quattro buchi, dovevamo fare 12 buchi nell'osso terzo luogo, non meno importante esatto, queste erano soluzioni che si utilizzavano purtroppo ogni tanto si vedono ancora adesso, comunque sono soluzioni che si dovrebbero, dovrebbero essere state utilizzate fino a vent'anni fa diciamo um, e dicevo, come terza cosa, dover posizionare 12 impianti rispetto a 4 ovviamente moltiplica anche i costi. Quindi col tempo la ricerca ha cercato di ottimizzare e di migliorare, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista economico, questi tipi di terapie, e col tempo gli studi hanno dimostrato che 4 impianti su un osso sano del paziente sono più che sufficienti, sia superiormente sia inferiormente, per supportare 12 denti, quindi un'arcata completa con 12 denti, quindi fino al molare, sia sopra, sia da un lato, sia dall'altro. Eh, si utilizzano superiormente 6 impianti quando... Nei casi in cui non ci sia osso a sufficienza e questo osso venga rigenerato, quindi ricostruito con delle tecniche chirurgiche che oggi sono alla portata di tutti gli studi odontoiatrici che quotidianamente utilizziamo con ottimi risultati, in quel caso lì, essendo un osso un pochettino più morbido, meno duro, meno resistente, resistente si tende ancora a utilizzare sei impianti per avere una maggiore stabilità e sicurezza. Quindi, ok, allora intanto abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Bianca Maria. Da dove chiama Bianca Maria? Buongiorno? Chiamo da Torino. Allora, faccia pure la domanda. Allora, io ho eh, diciamo la classica, dent la classica dentiera in bocca. Sopra eh, mi, la, la uso senza adesivo, in quanto mi si crea una specie di sottovuoto, per cui non si muove praticamente. Il mio problema invece esatto. è la protesi sottostante inferiore, è in quanto l'osso mi si è ritirato parecchio e riesco a mettere l'adesivo soltanto lateralmente. Tra le altre cose, credo che chi mi ha fatto uh, questa sistemazione mi abbia sbagliato l'assetto che da quel giorno io soffro di una cervicale, una cervicale allucinante. quale potrebbe essere la mia soluzione? Tra l'altro, ho maturato un'allergia agli adesivi. Allora, signora. La ringrazio io... per la sua risposta, dottore. Lo no, prego, ci mancherebbe, signora. Allora, è assolutamente normale che la protesi inferiore sia meno stabile per quella super, di quella superiore, perché come abbiamo detto prima, avendo una superficie di appoggio che è un decimo, quindi il 10%, rispetto all'arcata superiore, inevitabilmente sia più mobile e ballerina. Oltretutto la protesi sotto deve fare i conti con la lingua, che è uno dei muscoli più forti e tenaci del nostro corpo, che tende a dislocarla. E quindi è sicuramente una situazione molto difficile da, da, da sostenere. Eh, la buona notizia è che inferiormente, cioè tra, eh, nella posizione del mento, è sempre presente una quantità di osso sufficiente per poter mettere almeno i due impiantini con gli attacchi a pallina per poter stabilizzare una protesi. Questo perché? Perché è l'osso basale che tiene il mento non è più l'osso che sostiene i denti ma è l'osso che sostiene il mento quindi in questa zona qua almeno un centimetro di osso è sempre presente ed è più che sufficiente per poter mettere due impianti e stabilizzare una protesi spesso e volentieri c'è anche lo spazio per metterne quattro e mettere una protesi fissa ma al buio senza neanche vedere il paziente tendenzialmente li posso già dire con discreta sicurezza che due impianti si possono mettere per poter stabilizzare questa protesi. Apro e chiudo una parentesi, perché la signora l'ha giustamente fatto notare, è diventata allergica agli adesivi dentali. Questa è una condizione abbastanza normale, perché purtroppo eh, se ne fa un discreto abuso, ma non per cattiveria, ma per necessità, ma quello che non si conosce è degli adesivi dentali è che contengono il nickel. Il nickel in alte quantità può provocare dei danni neurologici, e quindi un uso eh, eccessivo, dovuto alla necessità in realtà di dover uh, fermare questa protesi che altrimenti non potrebbe dare eh, la funzionalità e eh, la, la, la, la possibilità di mangiare, tendono a utilizzarlo molto perché le, queste paste poi vengono digerite dalla saliva e quindi si sciolgono, senza sapere degli effetti negativi o delle intolleranze allergie che possono col tempo venire a creare e se non è neanche possibile utilizzare una pasta adesiva sotto, come diceva la signora, diventa purtroppo un inferno, perché la protesi è vero che ci permette di avere dei denti in bocca, ma come quasi un terzo dei pazienti fa, non viene poi utilizzata per mangiare. Allora, 011-06-00774 per le chiamate 348 804254 254 per sms e whatsapp. Dunque, abbiamo fatto un discorso generale, mi correga se sbaglio 4, 4 impianti eh, sarebbero la, la, la cosa ottimale. Due possono eh, aiutare a rimanere un po' più fissi, ma non è una protesi fissa, è una protesi mobile. Sei eh, dovrebbero essere utilizzati qualora ci fosse poco osso, o, o comunque eh, vanno in aiuto del, del, dei quattro famosi esatto. impianti che sono la cosa principale. Eh, un, ehm, ricca, eh, ricollegandomi invece alla telefonata di, di uno dei nostri telespettatori eh, Allora io anche così eh, immaginando al tatto la parte eh, inferiore Sicuramente ha eh, un bel mascellone con un bell'osso, La parte superiore un po' meno Allora mi chiedevo gli impianti hanno una differenza eh, in termini di lunghezza diversa Tra sopra e sotto O comunque c'è lo spazio per sopra che mi sembra un po' Insomma, meno osso, meno... Allora, me, mi sembra che ci sia meno appoggio, ecco, come, come riuscite a, a fare tutto questo? Allora, per il posizionamento degli impianti in realtà ci sono due limitanti anatomiche, cioè due criticità da dover tenere presente per quanto riguarda la nostra bocca. Inferiormente, dobbiamo tenere conto che all'interno della mandibola, da più o meno dall'angolo qua fino al primo premolare, all'interno dell'osso passa un nervo, che è quello che dà la sensibilità al labbro, alla guancia interna e a tutta la, la, la gengiva del, dell'arcata. Questo nervo ovviamente se è troppo superficiale, quindi è troppo vicino alla parte alta dell'osso, non ci dà la possibilità di avere uno spessore sufficiente per poter posizionare gli impianti e questo viene bypassato attraverso o delle procedure chirurgiche o degli interventi di innesto osseo. Superiormente invece nella parte posteriore abbiamo i seni, i seni, uh, seni mascellari sono due cavità che sono presenti in modo simmetrico uh, di fianco al naso e sotto gli occhi che sono in realtà dei buchi, in realtà dovremmo poterlo vedere perché dovrei aver portato un modellino oh. eccolo qua ecco. non so se si veda bene, sono essenzialmente proprio due cavità, due buchi presenti mm -hmm. vediamo se riesco a farlo vedere meglio forse deve inclinarli un po', lì What? ci sono dei buchi, lo esatto. posso confermare sopra, so, <ride> so, sopra i denti e sotto l'occhio ci sono queste due cavità che sono due specie di palloncini vuoti all'interno della nostra arcata superiore che limitano la possibilità di mettere gli impianti la tecnica dell'allonfor di cui vedevamo la lastra prima ci permette di bypassare cioè di eh, evitare questa problematica inclinando gli impianti posteriori perché se nelle, nelle aree più posteriori non osso sufficiente per poter mettere un impianto dritto, lo andiamo a posizionare inclinato nella parte anteriore dove c'è sempre la possibilità di metterlo e l'uscita, quindi dove andremo a far uscire l'impianto per mettere i denti, sarà sempre posteriore e ci permetterà, come vediamo nella lastra, sia sopra sia sotto, di bypassare il problema sia del seno mascellare sia del nervo che inferiormente ci, ci, ci crea questi, questi problemi. Quindi, il, la, la, la, una dei, delle cose meravigliose di questa tecnica è che ci permette anche in molti casi di non dover più eh, intraprendere delle procedure di innesto osseo che comunque sono invasive per i pazienti nel senso che necessitano di sicuramente una chirurgia in più aumentano i tempi di trattamento e aumentano ovviamente anche i costi allora intanto abbiamo una telefonata sentiamo chi è con noi pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Sono Giuseppe <coughs> Novara. Giuseppe, faccia la domanda, buongiorno. Buongiorno, Lo volevo chiedere al, al, al dottore, sai che quando uno c'ha l'apparecchio deve mettere quelle pastiglie effervescenti per pulire l'apparecchio, uh -huh. diciamo, no? E hanno un gusto, un gusto proprio anche pesante, ma sono giuste da mettere o possono, possono far male, diciamo, a lungo andare? Allora, in realtà non hanno nessun motivo di esistere, tranne un motivo commerciale: nel senso che l'utilizzo di uno spazzolino e del semplice sapore di Marsiglia, quello che usavano i nostri nonni nei, nei lavatoi, me lo ricordo, in montagna è più che sufficiente per mantenere la, la protesi più che pulita quindi sapone di marsiglia quella bella saponetta bianca uno spazzolino dedicato in realtà ci sono degli spazzolini della Cookident che è una delle case produttrici di, di, di pasta adesiva che sono fatti apposta per la dentiere ma altrimenti basta anche uno spazzolino normale e dedicato ovviamente che deve essere usato solo per la dentiera. e attraverso l'utilizzo di questo semplice metodo e la pulizia ogni volta che uno, pulisce, uno mangia, quindi dopo ogni pasto, è più che sufficiente a eh, tenere pulita la protesi. Questi tipi di compresse e altri tipi di sapone hanno all'interno degli eccipienti, cioè dei componenti che col tempo tendono a rendere più porosa la, pro, la, la, la protesi e più delicata, la rendono più fragile, quindi col tempo in realtà creano dei danni alla protesi senza in realtà portare benefici a livello di pulizia o comunque gli stessi benefici che si potrebbero avere semplicemente punendola manualmente con lo spazzolino dedicato e con del normalissimo sapone di Marsiglia, eh, quello bianco che si trova tranquillamente in tutti i supermercati. Quindi sono dannose? A lungo andare sì e soprattutto non danno nulla in più che la semplice pulizia manuale con lo spazzolino e il sapone di Marsiglia e poi costano tra sì. tutto. Va bene, grazie, allora grazie. Prego, buongiorno. No, ringraziamo il nostro telespettatore, noi proseguiamo. Ecco, parlava di, di, di igiene orale, di pulizia, e allora mi chiedevo quali accortezze invece per chi ha un impianto, perché poi l'impianto immagino che sia coperto dalla gengiva e tutto, però ci sono delle precauzioni, insomma si può masticare qualsiasi cosa o bisogna comunque Insomma, stare un attimino attenti alla, a cosa si mastica. Allora, una volta che l'impianto è guarito e eh, si decide di poterlo utilizzare mettendoci sopra o dei denti o una protesi, l'impianto è totalmente sicuro, nel senso che uno può okay. farci praticamente mm. quello che uno vuole, può masticarci essenzialmente qualsiasi cosa. Le accortezze che si devono tenere sono esattamente quelle di un dente normale, quindi la, le normali manovre di generali, quelle che possono essere l'utilizzo dei normali spazzolini, l'utilizzo del filo interdentale, e una volta all'anno ovviamente bisognerà andare a fare eh, un controllo nello studio dentistico e una pulizia eh, che, invece che andare a pulire i denti, come nel caso delle classiche detertrasi, nei pazienti che hanno i loro, i loro denti, si vanno a pulire e a disinfettare sia gli impianti, sia le protesi che sono state messe al paziente. Molti, in realtà, ed è, è un buono spunto, Uh, pensano ancora che una volta messi gli impianti nulla possa più succedere, nel senso che siano indistruttibili. Allora, da un lato è vero che gli impianti sono resistenti perché sono fatti in titanio che è uno dei materiali in assoluto più resistenti e più biocompatibili al mondo dall'altro gli impianti sono inseriti in un ecosistema che è la bocca che riguarda, che comprende sia la gengiva sia l'osso queste due componenti sono aggredibili dei batteri che sono ancora presenti all'interno della nostra bocca, ricordiamo che la bocca è uno dei posti, uno dei luoghi del nostro corpo più sporchi in assoluto con una maggiore presenza e densità di batteri e qualora eh, questi denti, questi impianti non venissero trattati bene quindi puliti e mantenuti nel giusto modo potrebbero avere col tempo dei problemi intorno per quanto riguarda sia l'osso sia la gengiva. E questi problemi, rispetto agli stessi problemi che si possono creare intorno ai denti, sono un po' più difficilmente risolvibili. Questo perché? Perché ovviamente eh, andare a far guarire, tra o curare un dente è molto più semplice rispetto a un impianto, perché il dente ha delle sue difese naturali eh, che l'impianto non ha e l'impianto, essendo una vite, quindi ha una filettatura intorno, è molto più difficile in un secondo momento andarlo a pulire e detergere come nel caso della radice di un dente nel caso dovessimo andare a, a, a curarla allora, Prima parlavamo chiaramente di igiene e la, la regia prontamente ha messo la foto dello scovolino che è quella, quella specie di, di, di, di spazzola piccola che si inserisce tra, insomma, tra un dente e ecco, eh, chiedevo, eh, Ecco, la funzione dello scovolino qual è? Allora, lo scovolino innanzitutto non è per tutti Mm. nel senso che è utile solo per quei pazienti che hanno uno spazio tra un dente e l'altro in cui quindi la gengiva invece che andare a chiudere esattamente tra un dente e l'altro avere quindi una forma triangolare col tempo a causa in realtà essenzialmente della malattia parodontale tende ad appiattirsi e quindi lasciare un triangolino nero vuoto tra un dente e l'altro questo spazio non è possibile pulirlo correttamente con lo spazio normale ed è per questo che entra in gioco lo scovolino ok allora abbiamo una telefonata sentiamo chi con noi pronto eh, buonasera sono Pasquale da Collegno buona, buona eh, vuoi chiedere una, una domanda sì, cioè, faccio... una volta ho messo un impianto no? sopra quello che sia si toglie per ogni volta che uno mangia oppure sono diverso dalla classica dentiera mm. no, abbiamo perso cioè, un pezzo cos'è che per la l'apologia dei denti una volta messo un impianto mm. fisso si toglie comunque ogni impasto oppure no? Allora, gli impianti possono avere collegati sia dei denti fissi, nel caso di denti singoli o dei ponti, o di arcate complete, oppure servire da ancoraggio a delle protesi mobili. Sì, ma l'arcata si toglie ogni volta che uno mangia per la polizia, o una volta ogni, ogni tanto? Allora, nel caso di protesi mobile, quindi di dentiera collegata con i due impiantini di cui parlavamo prima, quella sì. protesi deve essere tolta ogni qual volta lei mangia, rimane una protesi mobile, mobile e le protesi mobili per loro natura devono essere pulite ogni qual volta si mangi, ovviamente se sì. sono sì. presenti ancora dei denti devono essere puliti anche i denti, nel caso in cui invece a questi impianti si colleghino delle protesi fisse, queste protesi se non per motivi particolari non si smontano più, se non ce n'è la necessità, quindi eh, esternamente dal punto di vista del paziente eh, sembrano e risultano essenzialmente dei denti normali, semplicemente sotto la gengiva invece che avere la propria radice del dente hanno queste viti di titanio che sostituiscono le norme sì, in mi pare, mi... Scusi, in effetti mi chiedevo lo scheletrato, va tolto e rimesso ogni volta che si mangia? Sì, assolutamente sì, va pulito okay come parlavamo prima, quindi con un apposito spazzolino e del sapone di Marsiglia e poi vanno lavati tutti i denti, questo perché okay, ci permette di salvaguardare i denti residui, quindi far sì che non si carino e non si ammalino precocemente e permette alla dentiera di rimanere, o alla protesi di rimanere pulita e quindi di non permettere la colonizzazione di batteri o di funghi che in alcuni casi possono provocare poi anche problemi alle gengive. Eh, come nei pazienti più anziani. Ok, grazie, buonasera. Prego, ah, buongiorno. Quindi è chiaro che è mh, beh, una differenza abbastanza importante quella tra una uh, protesi mobile e una fissa, nel senso che se eh, nella mobile mi entra del cibo o cosa, probabilmente c'è un lavoro di pulizia ulteriore che forse eh, posso evitare in qualche modo con un, un impianto fisso, perché insomma, non, non si toglie e quindi... Devo soltanto pulirli e eh, insomma, ottenere quelle accortezze necessarie per insomma, la, il buon stato di conservazione dell'impianto. Assolutamente sì, teniamo conto che in realtà questo è la punta dell'iceberg che crea dei problemi che creano le dentiere. Il fatto che si accumuli del cibo sotto e che si muovano molte volte crea nei pazienti l'esigenza durante i passi di alzarsi e andare in bagno. Mm. Eh, questa esperienza eh, tende poi a far sì che i pazienti, specialmente in occasioni di ritrovo magari con amici o parenti, tendino, tendano ad evitare determinati cibi sapendo che potrebbero far sì che il cibo si fermi sotto o addirittura che la protesi si stacchi e si muova e che quindi crei delle situazioni di imbarazzo forte tali da pregiudicare poi tra il corretto svolgimento dei pasti o di queste comunque situazioni conviviali che specialmente dopo una certa età sono parte essenziale della vita quotidiana di una, di, di una persona quindi eh, sicuramente le protesi mobili spesso e volentieri creano dei problemi non indifferenti Allora eh, andiamo anche con i messaggi dottor Carpegna eh perché ne sono giunti alla nostra redazione al 348 80 42 54. buongiorno dottor Carpegna la mala occlusione causata da molti anni in giovane età 9-16 anni di apparecchio fisso correttivo unito attualmente 48 anni a periodi di forte stress emotivo può essere aiutata a regredire leggermente o a tollerarla come dolore intendo con il solo ausilio del bite notturno grazie Marcella del 73 prendiamo la sì. Come preferirlo dopo? Rispondiamo a Marcello? Allora, è una domanda un pochettino complessa e visti anche i trattamenti che sono stati necessari ecco, Possiamo magari anche rimettere il messaggio perché io mi sarei già perso a <ride> buongiorno dottore quindi ah, ecco qua <ride> E quindi bisognerebbe ovviamente allora, fare... c'è una malocclusione? Ha una malocclusione ed è stata curata già da piccola con un apparecchio in aggiunta adesso a, a, a un forte stress emotivo che tendenzialmente di notte, immagino, ah. la porti a stringere i denti, a creare quello che si chiama <coughs> il, uh, il, uh, il problema del, uh, del digrignamento notturno. Può essere migliorato col bite notturno? Sicuramente sì, andrebbe valutata la causa principale del problema, perché ci potrebbero essere anche problemi articolari, quindi a livello dell'articolazione e del condilo uh, a, a livello della mascella, andrebbe fatta una visita specialistica da un ognatologo eh, per capire quale sia l'origine del, del problema, se sono i denti che non sono stati ancora messi perfettamente in linea dal precedente trattamento ortodontico, se è lo stress che di notte crea un bruxismo, un degrignamento molto marcato, creando quindi tensione sui muscoli sia della faccia sia del collo, oppure altre motivazioni. Quindi, sicuramente si potrebbe, bisogna capire qual è l'origine del, del problema e capire poi qual è il byte più indicato perché si parla di byte, ma in realtà ci sono diversi tipi di byte. ognuno che risponde a problematiche e necessità diverse ecco il byte um, aderisce al, ai denti? cioè non è che uno se lo perde durante il sonno? Allora, tendenzialmente no, eh, perché viene fatto sull'impronta dei denti del paziente, ah, okay. quindi tendenzialmente non si perde. Ci sono alcuni pazienti che per anatomia eh, hanno dei denti o molto corti o poco panciuti, quindi molto eh, parallelepipedi, diciamo, e che quindi non offrendo dei sottosquadri, quindi dei punti di appoggio e di aggrappo al bite, possono renderlo un pochettino meno stabile, ma sono eh, diciamo la, un, una piccola percentuale. Nella maggior parte dei casi il bite notturno che da un lato prelieve, eh, previene questo digrignamento notturno, questa masticazione notturna, si sentono proprio i pazienti quasi di rumore della macchina da scrivere perché tendono veramente a sfregarli in, con un'intensità molto molto elevata e in alcuni casi addirittura anche i bambini, questo, questo strumento permette di Uh, posizionare le due arcate in una posizione di riposo di rilasciare tutti i muscoli della faccia che sono responsabili dell'abbassamento della, uh, del dell'alzamento dell della mandibola e quindi porta dei benefici enormi sia a livello di mal di testa eh, mattutini, perché molti pazienti si svegliano addirittura con, una, con un mal di testa che si chiama muscolo tensivo perché questo degrignamento eh, notturno provoca dello stress a livello della, dei muscoli e oltretutto previene anche il, il fatto che i denti vengano consumati perché questa di grignare continuamente i denti ne porta col tempo all'usura e quindi poi alla necessità di essere ripristinati con una serie di procedure che variano ovviamente in funzione delle necessità e dell'entità dell'usura dei denti presenti. Allora intanto abbiamo una telefonata sentiamo che è con noi. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? È Lisa Tatarino. Ascolti, io volevo aggiungere una cosa al dottore. Sì. Io ho un byte. Ogni quadro bisogna fare il controllo per vedere se va ancora bene. Allora, tendenzialmente il byte eh, viene controllato annualmente durante i periodici controlli che si fanno negli studi. Una volta all'anno, tendenzialmente ogni paziente dovrebbe recarsi in studio per fare un controllo della sua situazione, si fanno due lastre una per lato per vedere se ci siano delle, delle carie in fase precoce che a occhio nudo non si vedono e nella stessa seduta si va a fare la pulizia delle gengive, la classica detartrasi, che ci permette di mantenerle in stato ottimale. Nel caso in cui un paziente sia anche portatore di bite durante queste sedute eh, lo si controlla, si valuta che sia ancora integro perché poi col tempo ovviamente essendo fatto di resina, cioè mh, per farci capire di plastica, mm. Il, col tempo viene usurato perché la, i pazienti tendono talmente a strusciare, a digrignare i denti che lo consumano e quindi si creano dei buchi. Quando si ah, creano dei buchi quello è già un segnale abbastanza attendibile del fatto della necessità di doversi recare in studio per controllarlo e o farne uno nuovo. Oltretutto in, in alcuni casi, in alcuni pazienti che eh, tendono a sottostimare la necessità di pulirli. Uh, incominciano a pigmentarsi, nello stesso mo modo che si pigmentano i denti, si pigmentano anche i bite, a diventare scuri e anche un pochettino puzzolenti. a quel punto i pazienti tendono a usarli meno e quindi a uh, non sfruttare tutti i vantaggi che questo semplicissimo ma efficacissimo uh, strumento ci consente di avere. Mm. Io la metto a bagno, a bagno ogni mattina, non ho un'oretta nell'acqua, poi una volta la settimana lo bagno con metodo carbonato e lo passo con lo spazzolino dei denti la cosa Sono migliore la cosa migliore, signore la mattina quando lo toglie lo sciacqua sotto l'acqua chiuda sempre il il lavandino e metta un po' d'acqua in modo tale che se le cade non si spacchi ah. perché molte volte o i bite o le protesi ce le portano rotte perché durante il lavaggio cadono nel lavandino e si spaccano quindi a tutti i possessori di protesi Riempite sempre il lavandino quando lavate la protesi, così se cade cade nell'acqua, non cade sul, sul, sulla ceramica o, o, o, e, e tende a rompersi. Quando se lo toglie la mattina, signora che è ancora bagnato, lo sciacqua con l'acqua, prende lo spazzolino, sapone di Marsiglia, pochissimo, gli dà 20 secondi una, una strofinata ed è più che a posto. Ah, bene. così ho già tre anni che ce l'ho, non voglio che... Non è ancora, sono un po' macchiato, ma non è nero. Ah. però magari dopo tre anni un'occhiatina signora gliela farei magari dare sì, sì. allora ogni volta che faccio la detestata me lo faccio controllare eh. se non glielo dicono già loro eh, lo, lo porti lei di sua iniziativa sì. e sicuramente le danno un'occhiata va bene, grazie allora. mille dottore è stato gentilissimo Prego. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice sento sì, una curiosità dottor Carpegni io stavo guardando, lei parlava io guardavo con la coda dell'occhio il regista con internet con tutte le foto dei byte eh, li vedevo tutti i superiori, eh, cioè basta soltanto il byte superiore o si fa anche sulla, sulla parte inferiore del? Allora, la stragrande maggior parte dei byte viene fatta eh, sull'arcata superiore, questo per una comodità di inserimento. Dopodiché è un, è un presidio, è uno strumento che utilizzano altri miei colleghi, quindi sui quali, sul quale non voglio andare a, a, a dare troppe informazioni perché potrebbero non essere correttissime e non mi piace. Eh, nella stragrande maggioranza dei casi si usa l'arcata superiore per una questione di comodità di utilizzo eh, alcuni casi necessitano dell'utilizzo dell'arcata inferiore per motivi di occlusione cioè quando non c'è lo spazio, quando non è possibile usare altrimenti l'arcata la, la, superiore eh, teniamo conto che il bruxismo quella problematica di cui ci, ci chiedeva prima la, la, la signorina eh, via messaggio, è una patologia che eh, prende circa il 70% della popolazione italiana in maniera più o meno eh, grave e soprattutto in maniera eh, non costante, perché è una patologia che aumenta nei periodi di stress e diminuisce ovviamente nei periodi, tra di, di vacanza. Quindi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto, a causa dei problemi che tutti sappiamo, una, eh, una maggiore incidenza di questa problematica ed una maggiore necessità sempre in pazienti più giovani adesso abbiamo il caso di un, di, di un bambino di due anni che a causa di problemi eh, di vario genere eh, rilascia questo stress che lui accumula di giorno o di notte tanto da svegliare i genitori durante la notte a causa del rumore che sta facendo un bambino di due anni quindi è una patologia di cui non bisogna vergognarsi, di cui non bisogna avere paura è tranquillamente risolvibile e gestibile tranne purtroppo nel caso di questo bambino di due anni perché i bambini hanno eh, i denti veramente troppo corti e ce n'ha troppi pochi per poter mettere un bite senza il pericolo che lo ingoi di notte. Questo è uno dei pochissimi casi in cui non si può fare, proprio per la conformazione e il numero dei denti. Però è una patologia la cui incidenza sta aumentando molto e non bisogna sottovalutare. Allora, siamo al termine del nostro appuntamento. Eh, io ringrazio, è volato anche oggi. Eh? Ringrazio <ride> voi. Eh, ringrazio che... il dottor Alberto Carpegna, eh, odontoiatra. Grazie, Grazie Carpegna. a voi, sempre un piacere. E do la linea alla regia per proseguire con il nostro appuntamento in diretta, questioni legali, quindi tra poco buongiorno avvocato. Linea alla regia.